Eh, bene a tutti, buongiorno a sì, no, e quest'oggi vi do il bentornato nella reaction Oggi siamo qui in un video molto particolare, aspettate che tolgo le cuffie Praticamente oggi andremo a reagire al mio primo video di Minecraft Quindi prepariamoci alla cosa più cringe di questo mondo Soprattutto perché mi ricordo che io eh, i video li facevo senza tagliare quindi questa cosa non va bene. Aia! Buongiorno eh, a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti Oddio. nel mio mondo di Minecraft. Viola la voce! Avevo fatto un video prima dove iniziavo tutto, però era troppo lungo e... Oddio me lo ricordo! Quindi partiremo da questo ho costruito qualcosa di bello per esempio come potete vedere è entrato mio fratello nel mondo che nel video specie di castello un po stranito io stavo pensando di ricordando questo sto pensando di mettere eh, Uh, dell'acqua di sotto ci sono delle urla di sottofondo vengono da qua wow ho intrappolato un villager perché qua vicino c'è un villaggio e ho deciso di madonna la voce rocca che avevo intrappolato me, me. come mercante diciamo qui qua eh, un po' di cibo l'ho raccolto nello scorso la verdura l'ho raccolta nello scorso episodio però che poi no comunque adesso, solo adesso mi rendo conto quanto poteva essere quanto era palese che fosse fake una cosa era fake una sapete qual era? le ragnatele fuori io quelle le avevo messe in creativa adesso si è buggato ragazzi vabbè tanto meglio per noi ma poi io glielo lascio Oddio, super picchi urla la mamma, oddio Lo butto il mare E buttano in mare Ecco, ecco quello che mi serve la tua spazzatura Mercante oh. Magari il battere via dalla mia isola Ragazzi Qua è difficile adottare gli Truliano perché sputano okay. Oddio è difficilissimo Ragazzi sono uscito Ender Dragon spostati E poi Ragazzi, lo va a prendere perché Ho fatto fuori lama Adesso non vuole più commerciare con, cioè con me Ah è morto Beh sarebbe più No ho contaminato il villager Ho visto tutto Ho visto che sono uno sporco Uccisore Vabbè so. Uccisore Allora in questo episodio stavo pensando di Andare avanti con, Andare avanti naturalmente Vedete che ho già un po' di ferro Mi sono fatto un pezzo di armatura E la spada Quindi stavo pensando Sembra stra fake di, face, di ragnatele Eh, fatto Quelle fatto erano fake a, sì. Avvicinare quindi i maiali. Negli amaiali vorrei poi aumentare oddio c'è un affogato col tridente oddio quella che si dice fortuna non esiste il mondo è corrotto il mondo è corrotto ma che corrotto. il mondo è corrotto, corrotto ma che corrotto. cosa gli affogati se ragazzi sarebbe un'idea Um, per attraversare il mare e andare al nostro villaggio e se, senza rischiare la vita Sar potrebbe essere um, usare mind sights mega ma quale statua? quella di un pollo statua di un pollo Mi chiedete perché? proprio al villaggio perché al villaggio perché il villaggio adesso è protetto da noi noi dovremmo proteggere questi poveri ah, villaggi che è ucciso l'Iron Golem Beh, direi che al posto della fontana che fa schifo Questa stupida fontana Stupida Costruirò Sto allagando il villaggio ragazzi Ma ragazzi dove? Non c'avevi manco una persona Manco uno cioè, eravate in sei uno di questi sei Ragazzi, ero io che mostro comunque oh, sto distruggendo il loro mamma mia e io ho distrutto la fontana. oddio la fontana adesso... posso morire okay. adesso vi prego Ragazzi, ho tolto l'acqua e adesso posso disfare eh, questa roba e cominciare a costruire la nostra stanza. magari metteremo un cartello uno scritto oh, vi proteggeremo sempre eh, e dopo neanche qualche settimana non li proteggo più perché in quel mondo non ci eh, sono mai più entrato volevo venire a giocare oddio che cazzo è successo okay. mi dispiace amichetto ma da adesso c'è solo la statua del mio protettore la statua del protettore poi ho raccolto un bel po' di lana proprio per questa occasione. Ma chi ci crede? E ma chi ci crede? Ma chi è... ci crede che hai preso così tanta va... lana? Cioè, ma e poi co pure colorata. Come si dovrebbe però e, e... Pure questo pure era fake, lo, lo, lo sapete. Cioè, perché più ho, detto, ho voluto fare una cosa molto fake? Semplice. Fai le cose sì, veritie. Spacca lì Ci mettono a spaccare Senza gli utenti e Uno svogliato insomma creativa, <ride> Ora um, È il momento Aspettate ragazzi ho preso I miei stick E io mi chiedo dove sono però E dove saranno Saranno nei cioè, Vabbè uh. uso gli altri farò due di così se mi, potresti anche dirmi come Falo migliorare la, la mia coglione del pollo Perché non sono Si è stoppato? Tagliato? Ragazzi, Primo ehm... taglio de, di Apollo? Io sto costruendo Ma no Se si è interrotto il video prima è perché non, non ho più un si, era che... video, non no, Se si era interrotto il video Non avevo tagliato Si era interrotto No <ride> È durato fin troppo Se no non me lo fa più caricare su YouTube. Perché io non avevo Il, il, il, il canale verificato Apple. Ah vero Mettete tantissimi mi piace tantissimi. E ne ha? Uno. scrivete nei commenti Come migliorare la mia vanilla Tanti Poi, commenti eh, Ci sarebbero Mi piace iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella Per non perdervi niente E io ho finito e Ciao ragazzi Via via via Di... No no eh, Non è fattibile sta cosa Non è fattibile Per favore Mamma mia va Ma cosa avevo in testa Poi con questa vocina qua Cioè praticamente passavo da questa A questa Mi stava cambiando la voce in quel periodo Scusate Finiamo questa tortura. Ciao a tutti.